Ciao a tutti, quest'oggi stiamo andando a fare un sopralluogo con la polizia locale per vedere come combattono il problema della doppia fila. Sappiamo che questo è un problema molto importante e gravoso per questa città ed è sono i cittadini stessi che ci stanno chiedendo di intervenire. Bene, oggi vedremo quello che fa la Polizia Locale. In tempi di crisi noi siamo perfettamente consci che bisogna operare con intelligenza, però d'altro canto esatto. anche chi lascia la macchina in modo tale da bloccare la circolazione, da renderla comunque più difficoltosa. Per altri cittadini che hanno le sue stesse problematiche quindi arrivare in orario a lavoro ad esempio è una delle problematiche e eh, non è tanto corretto insomma né da un certo punto di vista nemmeno tanto civile Io penso che i cittadini devono ricordare che la città è la loro non sì. è di roma capitale non è della polizia in senso se la città è la loro e quindi la devono curare anche con questo eliminando questi comportamenti e quindi ci serve sicuramente un cambiamento nelle abitudini del cittadino sì, sì. Questo aiuta, aiuta, aiuta a far funzionare la città, e eh, i mezzi pubblici, eh, aiuta a far circolare eh, di più le, il traffico eh, e anche a ridurre l'impatto ambientale. In questo credo che anche la vostra figura, anche la, la presenza fisica, eh, dia un segnale importante. Sono certa che poi la risposta del cittadino sarà gradualmente sempre maggiore però devono, devono, devono sapere che c'è questo controllo e devono sapere che avete anche a disposizione questi, questi tablet, questi street control che eh, aiutano, quindi io credo che con delle situazioni specifiche di dissuasione dei risultati li avremo senza dubbio, e credo che anche da parte vostra eh, avrete un riscontro positivo in questo senso da, dalla città, quando vi vedono i cittadini su strada a combattere la doppia fila, Penso tipo di risposte avete dalla città. Però anche uh -huh. con lo strict control insomma si riesce ad avere questo tipo di deterrenza. Lo strict control ci consente anche di fare questo tipo di, di controllo perché il suo utilizzo non è soltanto per le ma anche attraverso un controllo dinamico delle targhe, dei veicoli in movimento con un uh, immediato controllo delle banche dati ci consente di individuare immediatamente un veicolo di circolazione sprovvisto di copertura assicurativa oppure visione scaduta o di provenienza futtiva. Tra Quindi attraverso quell'apparecchio sì. il cittadino viene raccolta la, la, la targa della macchina? La targa e che viene proprio fotografata. Ah, fotografata. Oh, okay. lungo, eh. Quindi anche così al riparo da eventuali contestazioni. Sì. cose sì, sì. Sì. Quindi noi ce la metteremo tutta per fare attività di repressione d'accordo, ma soprattutto di prevenzione. E' quello infatti, e questa è la cosa importante. Io credo che l'obiettivo di queste campagne non sia quello di punire il cittadino o di far cassa per l'amministrazione con le sanzioni, sia quello di avviare un processo di cambiamento culturale e quindi un'attività di tipo preventivo. Cioè, i cittadini devono capire che la città è un bene comune, la strada anche stessa è un bene comune per cui va trattato come tale, non doppie fili e quindi una fluidificazione maggiore. Ma questo poi è un vantaggio per tutti, la città deve capire che questo è un vantaggio, vantaggio che va tutti, certo. verso tutti.